Questa era una di quelle che mi mancava da inserire nella mia top 5, porca puttana. <ride> Lo so, volete il test drive dove uno parla, spiega, però a volte basta sentire il suono del motore, basta guardare la mia faccia, l'espressione del mio viso che, che te la racconta così. Non ci sono tante tante macchine che mi piacciono, eh! Non è neanche detto che quelle che costano un sacco di soldi siano meglio di, di, di, di quelle che si guidano bene. Bentornato, sono Matteo. Prima di iniziare la visione di questo video ricorda due cose. Indossa le cuffie, ne vale davvero la pena, e poi iscriviti al mio canale. È un clic, è gratis a me aiuti davvero a supportarlo buona visione apri, vediamo un po' vediamo un po' ah, ecco perché va così forte <ride> che hai combinato? <ride> niente, questo qua è il famoso motore della Nissan 370Z, sigla interna Nissan VQ37 VHR 37 sta per la cilindrata la V sta per la fasatura variabile del sistema VWL L'HR vuol dire IREF, cioè un motore che fa abbastanza giri. Abbiamo fatto un paio di ottimizzazioni, eh, incominciando dai collettori di, di aspirazione che sono sotto qua, questo è quello superiore, poi ce n'è un altro sotto in alluminio, dove noi abbiamo fatto il porting, il porting significa abbiamo, diciamo, ottimizzato un po' i condotti di aspirazione, abbiamo tolto le sbavature così per far così che diciamo, l'aria passa meglio e passa più velocemente. Dopo abbiamo montato due belle farfalle maggiorate. Sono farfalle da 75 mm che provengono da, da una Maxima. Uh -huh. Difatti come vedi eh, c'è una farfella, farfalla a destra e una a sinistra, ma sono sempre due, ma sono girate. Sì. Dopo abbiamo l'aspirazione maggiorata da 3 pollici, lunga, in pratica l'aria da qua. Uh -huh. Il senso sarebbe che, insomma, pesca l'aria davanti al radiatore, pesca l'aria fredda e così sviluppiamo qualche cavallino in più. Per far lavorare questo gioco però ci vuole una rimappatura della centralina, se no la macchina non funzionerebbe, perché i MAF non capirebbero più nulla. Giusto. dopo abbiamo anche fatto come si vedono i tubi del radiatore sì. abbiamo messo un termostato dalla Mishimoto ecutec esatto le mappe sono state fatte da un mappatore americano tramite software ecutec da remoto ovviamente è in pratica è un sistema che ultimamente viene usato molto spesso perché con le macchine nuove, con tutti i sensori che hanno, ti dà la possibilità di fare la mappa su pista e non dal mappatore ma da remoto, diciamo. Ci mette un po' di tempo per farle però eh, dopo alla fine eh, si riescono ad avere risultati veramente molto buoni. Tre mappe mi dicevi? In questo caso abbiamo tre mappe, eh, tutte mappe diverse. Una mappa per esempio è una mappa stradale, mm -hmm. una 95 mappa, anni 95 classica. anni classica, più o meno potenza di serie, forse sì. qualche cavallino in più, dopo abbiamo la mappa 2 da 180 e poi abbiamo una terza mappa un po' da divertimento con, dove abbiamo varie funzioni perché eh, il software Ecotech ci dà la possibilità di aggiungere funzioni che la macchina di serie non ha. In mm. questo caso abbiamo aggiunto la launch control. Traction control disattivato, prima sì. mano tirato, frizione, metti la prima, gas a palla. Come gas a palla? Eh, prova. Sì? Sì. Anzi i giri. <ride> regolabile. <ride> ok, abbiamo una launch control regolabile, abbiamo, possiamo tarare un po' il controllo della trazione mm. e poi abbiamo il no lift shift. Non Shift significa che tu puoi cambiare marcia senza andare giù dal gas. Sì, l'ho sentito mentre passavi esatto. che fa. Pam pam. Esatto, io su pista non lo uso. però se uno veramente vuole tirar fuori qualsiasi decimo. Sì, in per le cambiate più veloci, esatto, come se dovessimo andare a simulare un cambio a esatto. doppia frizione. Ti vedo perplesso, Mattia. Mi è piaciuta. Mi è piaciuta tanto, è dalla da, da Lotus che non, non godevo così. Può anche metterci su un sensore, se tu metti l'etanolo, sì. un sensore che ti misura il contenuto di etanolo e in base al contenuto eh, la macchina, la centralina si regola. Chiaro, questo qui è il foro del condotto della reazione, difficile da vedere in camera, ma insomma, eccoli qua, esistono. Sì, ho cercato di fare i condotti in un modo che la macchina esteticamente non cambia troppo perché come si vede la macchina da fuori. È più o meno originale, a parte la pellicola che nel caso mio serve anche un po' per proteggere la macchina. Parasassi, eh, no? Parasassi, Perché vai fa... molto in pista. Esatto. E i condotti portano l'aria proprio sui freni e aiutano diciamo, a raffreddare. Queste macchine, se hanno un difetto, il difetto è che non hanno un radiatore vero dell'olio hanno solo uno scambiatore mm. e cosa succede se uno va su per i passi o va su pista in breve tempo raggiunge temperature dell'olio esagerate. Troppo alte. Questa roba più o meno arriva tutta dall'America, okay. eh, i tubi me li sono fatti fare io perché quei tubi che c'erano nel kit erano troppo deboli e avevo paura diciamo di romperli. Interessante ma possiamo lasciare qualche link in descrizione per qualche appassionato magari ha voglia di comprare certo. i pezzi che hai trovato tu perché è tutto su internet, no? Tutto su internet, e, come detto quasi tutto dall'America perché il mercato europeo è abbastanza piccolo in Italia, proprio quasi okay. zero e tutte le parti diciamo importanti, interessanti si trovano là. Bene, capisco che hai detto? <ride> che fa freddo, che ti dico ferma, <ride> Cosa hai fatto? Hai integrato anche con lo scarico poi? Esatto, diciamo per completare il pacchetto, perché il motore aspirato senza aprirlo non è che puoi fare chissà cosa, abbiamo anche fatto tutta la linea dello scarico, perché queste macchine, soprattutto la Nonnismo, originalmente c'era uno scarico che fa pena. Abbiamo rifatto tutto, abbiamo montato dei collettori della Z1 che sono collettori, diciamo, ottimizzati di flusso. Mm. Abbiamo montato dei catalizzatori 200 celle e un cutback della NVIDIA con terminali titanio. Mm. Il risultato? Il risultato siamo... Al di là a... del suono che l'abbiamo no. sentito tutti, che è una bomba. No. Abbiamo 360 cavalli 360. 360, si sì. sì. È circa 390 Nm di coppia, calcolando che una macchina così originale, se va bene, fa massimo 320 cavalli, ma quasi tutti ne fanno 310. Quindi tu l'hai bancata da originale e hai scoperto che comunque è un po' sì, sì, meno è, rispetto a quello che dichiara Cassocia. Mi sembra 330. 330, esatto, ma si sa, si sa. È un po' un problema di tutti gli aspirati. Anche le R8, sì. le RS4 vecchie, anche, anche quelle non ce n'era una che rullava diciamo, la potenza dichiarata. Per quello dico per essere un aspirato per non ave, aver aperto il motore, abbiamo raggiunto un bel risultato. Mi dicevi da originale questa macchina non è così? No, no da originale è molto più tranquilla. Anche la potenza, soprattutto agli alti. Cioè, il motore è fatto per avere potenza agli alti, ma tu senti proprio che è così? Lo scarico è tutto restrittivo, che non. È come se gli tiri il freno a mano un mm. po'. No? Questa qua è una barra Duomi alleggerita. Con questa qua abbiamo tolto 5 kg. In totale abbiamo alleggerito una macchina di 60 kg. Ah, caspita! Senza ah, vederlo, perché i sedili esatto. sono originali, giusto? Senza vederlo, perché abbiamo messo i sedili eh, recaro pole position, un sedile sì. fantastico, sì, secondo sì, sì. me, non solo di punto di, vista, di punto di vista estetico, ma anche funzionale. Confermo. Dopo, tutta la roba sotto che non si vede. Bisogna anche menzionarla. Non abbiamo il ponte, sennò la tiriamo. <ride> esatto. <ride> abbiamo fatto i braccetti del camber della Art Race, anteriori e anche quelli posteriori. Davanti è un braccetto e un triangolo, perché questa qua c'è un sistema di sospensione a doppio wishbone, sì. che è un sistema fantastico, secondo me. E il camber lo regoli sul braccetto quello sopra. Mm -hmm. Dopo abbiamo quelli dietro. Abbiamo camber eh, meno 3,2 davanti e meno 2,5 dietro perché come detto la macchina è assettata per pista perciò sulla strada un po' sconnessa fa un po' così dopo abbiamo fatto chiaramente anche le barre stabilizzatrici abbiamo sì. messo quelle più grosse eh, anche della Hard Race sì. e dopo abbiamo last but not least la cosa più importante abbiamo messo un bel assetto della Bilstein PSS 10 B16 last but not least come hai detto prima tu impianto frenante raffreddato ma esatto. un impianto frenante cioè, non di serie originale tra 55 e adesso con la P Racing siamo saliti a 362 ma non cambia solo la grandezza e il diametro del disco ma cambia anche molto più, più lo spessore poi, peso lo... della macchina da originale 1510 in ordine di marcia adesso pesa 1400. 1450 con metà pieno <ride> complimenti grazie complimenti <ride> senti sono l'una 17 mangiamoci ah. una fettuccina buona idea poi ci andiamo a fare un giro esatto <ride> al centro abbiamo i poliziotti più fighi d'Italia un po' rigidina perché tu hai un assetto pensato principalmente per il track blip in scalata l'abbiamo disattivato? Eccolo infatti che poi è figa sta cosa ce l'ha di serie? si sì, riattiva abbiamo, un abbiamo attimo facciamo capire ai nostri ascoltatori cos'è allora, sono in seconda, metto la terza senza andare a fare il punta attacco. Esatto. E ho anche attivato una telecamera sui pedali. Se butto via la seconda, butto dentro la seconda, lui mi fa il flip in scalata. Giustissimo. Così funziona. <ride> Disattivalo perché io sono un patito del. E questo era già nel 2009. Eh? Sì. L'abitacolo di questa macchina è un videogame. È da paura. Sensazionale. E poi sentite il suono. Aspirati suonano in un modo che i turbo un po' se lo sognano, soprattutto ad alti regimi. Un sogno per tanti, penso giovani e meno giovani. Io, che faccio parte dei meno giovani, me la comprerei immediatamente. Sta macchina che mi dicevi si trova tra i 20 e i 30 mila euro. Sì, diciamo roba buona, incomincia da 25. È in su mi sembra una persona molto molto scrupolosa <ride> molto puntigliosa esatto. il che è, è buono per quando fai dei progetti tipo questo giustissimo quanto è arrogante Seb veramente arrogante uh, l'assetto effettivamente è un po' duro per questo tipo di sì, strada sì, sconnessa sì, bilanciamento dei pesi la Z eh, la Nissan ha leggermente più peso davanti mm, sono 55% davanti e 45% dietro ok sirena. Questa qui è una sirena. Ma canta, canta. Bella, canta. <ride> Ti sei fatto un bel po' di strada per venire fino a me. Ne sono veramente orgoglioso. Pensate che arriva da, da dal nord questo ragazzo. Da dove arrivi? Arrivo dalla Valpusteria Trentino Alto Adige, come detto. 650 no, km? 700. Ah ok. Però ci sono arrivato con un pieno. dai con un filo di gas non consuma tanto. No, esatto. Con un filo di gas stai sotto i 10 litri tranquillamente. Ti fa sentire tutto. Il pedale dell'acceleratore è davvero molto sensibile. È sensibile perché gli abbiamo messo due belle farfalle maggiorate, da 75 mm, che appena le tocchi vogliono spalancare. Spalanca. Esatto. <ride> e poi non da dimenticare. la una da corsa. <ride> esatto. Non da dimenticare il volano leggerito, la frizione Nismo, che anche quella aiuta, diciamo, in accelerazione. Questo nasce senza antirombo, quindi tutti questi sassolini che sentiamo ti danno proprio quel senso di pista, quel senso di rally, di auto maleducata. che sì. quelle auto di oggi, se lo sogno, è una se non più niente. Sì. Dillo che sei rock and roll dentro, dillo che sei tamarro dentro. <ride> Assolutamente sì. Puntata così fa da Dio, sensibilità del pedale è pressoché perfetta. seb mi stai regalando una gioia cioè eh, mi fa piacere te lo <ride> giuro l'ho detto negli ultimi video mille volte di questo discorso delle mani sudate ma adesso mi stanno fra sono fratice cioè. che meraviglia ragazzi viva il Giappone viva la 370Z questa era una di quelle che mi mancava da inserire nella mia top 5 porca puttana Hai fatto tutti i lavori o li hai fatti fare dal meccanico? Ho fatto quasi tutto io. È un grande. Quasi tutto io, a parte le cose complicatissime, tipo la conica. Montare la conica è un lavoro difficile. la guidi più godi, godi questa godi. è una goduria, eh. cioè a me piace la figa cazzo, <ride> però questa ti fa godere quasi eh. così, sì ma questo è proprio quello che ho voluto sempre avere, no, una macchina tu i cavalli non ti bastano mai, avevo il vizio di, vendere, di comprare e vendere le macchine ogni anno, compravo, vendevo, compravo, vendevo, perché erano tutte macchine che Tutte macchine veloci, eh, per un modo di Dio ma mi mancava quel, quel feeling, no? Sai, quel, quell'emozione. Poi hai trovato questa. Poi hai trovato questa. Ti sei fermato lì. Mi sono fermato là. Metto, io modifico questa qua, perché il potenziale è quello giusto. E guarda caso, è una giapponese. Esatto. È da 4-5 anni. Te lo, te lo dice uno che <ride> ha una certa fissa per il giapponese. Adesso non riesco più a levarla. Tu sei riuscito a fare un lavoro andando ad intervenire in alcuni punti che sono un po' quelli che, che piacciono a me perché io la trovo equilibratissima eh. Super divertente da guidare, un hooligan incazzata nera <ride> E sono emozionato, sono proprio... Bene. No, <ride> che bella, è veramente una bomba Sai che tanti mi hanno detto ah, la 370Z è stupenda eh. È vero, ma mi sa che questa qui è una chicca È proprio una chicca Bravissimo, bravissimo <ride> grazie sei venuto a trovarmi da, dal nord da lassù da Vipiteno da Bolzano dalla Valpusteria e mi hai fatto un bel regalo un gran bel regalo fa piacere sentirlo anche a me il sound, signori. Eh, Mozart, je